Continua il nostro percorso quaresimale, che più propriamente potremmo chiamarlo percorso catecumenale, proprio a motivo di questa, queste ultime tre domeniche che si caratterizzano in questo senso. Domenica scorsa eh, campeggiava il tema dell'acqua, in questa domenica invece il tema della luce eh, che viene colto proprio da quell'episodio della guarigione del cieco, il cieco nato, che viene interrogato, viene eh, strattonato, poiché chi sta attorno a lui è incredulo, non riescono a capacitarsi, come mai un cieco dalla nascita adesso vede? Ecco il cieco non sa dire nulla, forse non è ben informato nemmeno sulla persona di Gesù, semplicemente dice io non lo so, non lo so di dove viene, non lo so. Prima parla di lui come di un uomo, poi ne parla gradualmente, acquisisce sempre più consapevolezza come di un profeta e poi ecco si riferisce a lui come al figlio di Dio, come colui che viene da Dio effettivamente. Non lo so, però una cosa so, io prima non ci vedevo, adesso ci vedo prima cioè ero nelle tenebre e adesso sono nella luce. E Gesù esordisce con quel miracolo certamente, ma soprattutto perché si parla, si fanno delle congetture circa la cecità di quest'uomo, il buio, chi è la causa del buio, chi è la causa delle tenebre. Sempre noi vogliamo trovare il colpevole, vogliamo trovare il responsabile e spesso ci si trova in situazioni di buio, di tenebra il Signore è la vera luce è Lui la luce che rischiara le tenebre certamente dobbiamo abbandonarci a Lui lasciarci toccare entrare in intimità con Lui ecco il gesto del toccare del prendere con la saliva del riporla sugli occhi del cieco sta a indicare proprio questa volontà ecco, di togliere dall'isolamento questa persona e di portarla alla luce, rigenerarla, venire alla luce. Tutti noi veniamo alla luce, però spesso siamo nelle tenebre. Come affermava Antonio Bello, noi dobbiamo passare dall'isolamento... Alla solitudine, cioè l'isolamento è appunto quando ogni uomo vive per conto suo, se ne infischia gli altri, sono parole che cito, bello, è un disvalore l'isolamento, mentre la solitudine no, la solitudine significa la capacità di pensare, il desiderio di riflettere, di meditare, fino a mettersi davanti a Dio. Ecco, questo cieco si è messo davanti a Dio, ha capito che solo lui poteva trovare la guarigione. Noi possiamo essere anche luce per gli altri, possiamo testimoniare questa guarigione avvenuta, essere usciti dalle tenebre, entrati nella luce, il percorso quaresimale che ci rimette in questa luce, la luce del Signore che ci dà gioia, ci dà pace. Buona domenica.